ciao mi chiamo carlo benvenuto in questo nuovo video dove parliamo di glissati o slide Lo slide è una tecnica che consiste nello scivolare in orizzontale da una nota ad un'altra collegando la nota di partenza alla nota d'arrivo, ad esempio questa. Eh, però esistono diversi tipi di slide. Questo qua eh, mh, oggi ne vedremo alcuni. Questo è il primo, uno slide ad esempio ascendente, in cui dobbiamo raggiungere una nota, prendiamo un sol ad esempio, partiamo dal dalla stessa corda un po più in basso ad esempio da un ipotetico si, sì, anche perché ipotetico perché non si sente poi la prima nota si sente si dovrà sentire l'ultima cioè il sol quindi posso partire dal si dal do non si sentirà grande differenza è importante che sia ampio questo lo andiamo a contare sul tempo 1 2 3 4 1 quindi la nota reale, quella che voglio ottenere, chiamiamola target note, eh, la troviamo, e quindi il Sol, sull'1 in battere. Eh, dobbiamo valutare il tempo prima per partire e cadere giusto sul tempo. Questo per i principianti non è proprio semplicissimo all'inizio. C'è lo slide, poi quello discendente, dove la nota, prendiamo sempre un Sol ma grave, parte, la, io la chiamo la strisciata, partiamo dall'acuto... Quindi anche qua 1 2 3 4 adesso parto su 4, ma potrei partire anche prima oppure dopo dipende che velocità vado a mettere nello slide uh, poi ci sono ad esempio gli slide in e gli slide out cosa sono noi abbiamo una nota uh, reale prendiamo sempre il nostro il nostro sol uh, slide in e di che è molto più veloce, non è conteggiata praticamente in partitura. La si mette, la si può scrivere come notina più piccola con la legatura, ma eh, solitamente la si può anche non scrivere proprio. Quindi devo raggiungere la nota, parto da mezzo tono, massimo un tono prima e con un movimento molto veloce. Non faccio sentire quasi la, la nota da cui parto, ma devo far sentire la nota in cui arrivo che deve essere anche qua imbattere questo qua è in out invece io suono la nota vado mi allontano e sporcando possiamo dire questa, questa nota quindi la suono poi allontano il, con una anche qua strisciando sulle corde ma non facendo sentire chiaramente la nota d'arrivo perché l'importante è questa nota la prima che ho dato in, in, anche qua in battere. poi eh, ci sono ad esempio gli slide su più corde posso prendere un bicordo. Ad esempio questo bicordo col rapporto di quinta suono tutte e due e poi li vado a spostare in avanti oppure anche indietro. Ad esempio Giacomo Astoris utilizzava molto questo tipo. Qua vado a prendere Si bemolle e poi li sposto mezzotono prima o dopo. E poi ritorno eh, questo andata e ritorno può essere anche eh, considerato come uno slide multiplo cioè quando io vado a suonare una nota faccio lo slide e poi ci ritorno ok il mio colpo è soltanto uno sono diversi tipi di slide e eh, da utilizzare comunque in contesti diversi sul basso fretless in particolare eh, sono, sono ancora più, più belli perché quando vado a fare le strisciate non ho, non ho i, i tastini e quindi eh, sono ancora più di effetto ma anche con il basso si usano molto tu li utilizzavi? Fammi sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video grazie per aver visto fino alla fine ciao Carlo Mm-hmm.